che cos'è questo? Mandolina, la mandolina si chiama? si c'è in tutti i... per oh. tagliare anche la fatto dei funghi metti eh, qui, è è è è. sembra uh, per tagliare il tartù però eh. questo qui adesso gli dobbiamo domandare eh? dobbiamo domandarglielo ah, sarà per tagliare i funghi tagliare la verdura e eh, vedi eh, come si regola no. c'è questa vite dietro che... Alzi questa tavoletta. Sì. e e, e, e, lo, e lo, spessore, eh, regoli, lo spessore. Regoli di quanto eh, tagliare. Esatto, bravo. L hai visto? Eh. ce l'avevi la fatto... a Pazzano? No. Ah. No, ce l'ho Mannaggia. Ok. Dicevi Man, Ma sì, di plastica, qua No, zero con era ah, così. Sì. Sì. Sì, Ma l'avevo l'avevo